piccolo centro giurano di avere visto un oggetto volante non identificato. Il nostro inviato Raul Passaretti è andato a raccogliere queste voci. andava in giù si fermava, riruotava, si rifermava, poi si rialzava, si metteva fermo. Quando girava forse sarà stato il sole, io non lo so, diventava di acciaio luminoso. Sarà stato alto sui dai 14 ai 15 metri perché consideriamo le piante che sono lì sui 7 metri d'altezza. Ci mancavano soltanto UFO in trasferta, venuti a spiare le forme di vita di questo paesino di 200 anime sui monti lunigiani, Sassalbo, terra di leggende e di misteri. L'ultimo è un gigantesco oggetto cilindrico di metallo, sospeso in aria, avvistato su questo bosco di faggi dell'appennino tosco emiliano tra le 8 di venerdì sera e le 11 di ieri mattina. Un incontro ravvicinato del terzo tipo segnalato ai carabinieri della provincia di Massa Carrara da una trentina di abitanti del luogo. Gli alieni sono tra noi? Non ha pensato a fotografarlo? Assolutamente no. La cosa che poi mi ha fatto riflettere molto è stata quando ho visto partire staffare e mi si è accapponata la pelle e in quel momento lì ho detto siamo stati tutti scemi perché appunto almeno una foto... Un... I carabinieri hanno raccolto le testimonianze e dopo un sopralluogo hanno informato le autorità sì, tutto, militari e aeronautiche. Buona, buona, buona, buona, Dai tracciati buona, buona, buona, buona, però non risulta nulla. Mi anticipo l'argomento di Village questa sera, la tutela... ...volante sconosciuto. Di me sembrava un tubo di quelli da strada di quelli di colore, di colore argento che, che col sole si rifletteva e si, e si vedeva meglio. Si faceva dei gesti strani, ad un certo punto si è alzato in, in maniera verticale senza oscillare e poi è partito orizzontalmente ed è, ed è passato dietro il monte e non si è più visto. Gli omini verdi con il naso a trombetta non si sono visti, ma un UFO vero, quello sì. UFO vuol dire oggetto volante non identificato. Quello avvistato nei boschi di Sassalbo, una frazione di Fiviziano, sull'appennino tosco romagnolo, era un oggetto che volava e nessuno ha capito che cosa fosse. Più ufo di così non si può. Lo hanno visto in tanti, una quindicina di persone. Il primo avvistamento venne di sera da parte di un gruppo di ragazzi hanno preferito stare zitti, temevano che qualcuno pensasse che avevano fumato cose strane. Sabato mattina però lo strano oggetto c'era ancora, oscillava sugli alberi. Poi, quando ha finito di, girare di fare le oscillazioni, è girato e ha cambiato completamente colore e brillava. È rimasto lì per circa un'oretta e poi dopo niente si è visto uno spostamento di circa 10-15 metri e poi è partita, io gliela posso descrivere, come un pezzo di, di barra colore dello zinco e ha fatto il monte intero e è andato dall'altra parte verso Reggio Emilia. L'oggetto era un tubo lungo circa 5 metri. Se era un'astronave vuol dire che gli alieni sono proprio piccini piccini. E se sono anche intelligenti, dopo aver visto chi siamo, se ne staranno alla larga. Questa è la realtà, almeno la realtà, secondo gli abitanti...